Ho eh, inserito eh, quattro immagini in Active Inspire Studio in un flipchart e lo scopo è quello di creare uno slideshow. Eh, show. Eh, le ho inserite agendo sul menu Inserisci, Multimediale e cercandole nella cartella che ho predisposto di immagini sul mio pc ne ho inserite 4 clicco sulla prima immagine sono in modalità creazione vado in browser delle azioni e eh, clicco nel layer eh, superiore destinazione scelgo la seconda immagine come destinazione applico le modifiche Poi vado sulla seconda immagine e rifaccio lo stesso procedimento. Vado in browser delle azioni, nel layer superiore, associo questa immagine con l'immagine numero 3, do l'ok, ok, applica modifiche, vado sull'immagine numero 3 clicco sul browser delle azioni layer, centra, eh, layer superiore destinazione sarà l'immagine 4 do ok applica modifiche vado sull'immagine 4 che risulterà essere poi eh, la prima e di nuovo nel browser delle azioni e nel layer superiore destinazione immagine numero 1 ok applica modifiche a questo punto eh, posso sovrapporre le immagini sovrappongo le immagini e l'effetto e uh, uno slider sh uh, show di immagini.